Quali sono i casati più presenti in Corsica? Ecco il top 150. Ah! Bon, vado a vedere i 150 casati, così, una a una e piano piano. Allora, i 10 primi e dopo passiamo all'estero: Mariani, Casanova, Mattei, Paoli, Bartoli, Gluciani, Rossi, Santoni, Martin, Poli. Cerchetti usbadio. Li conosci assai, Martin, voi? No. E Luciani, ni kunishiti assai? Bah yeh, un kunosku kakwe. Bon, un va d'un mica da ledia tutti l'altri, a pu d'attivada par voi. Tatatan. Ah, a piazza 40. Bonnet. Brulla la boulet, brulla la paillotte, brulla la boulet, brulla la paillotte. Ah, la payotte. come lo dici a Johnny? Souvenir, souvenir. Panda ku bonnet, c'è du bois e du pont. Allora, io sono casati che conosco, ma in Francia. Continuemi, 53 Anton. E no, non è mica metà pubblicità di Isa Piantoni. Piazza 65, Ciniso Pareti. Vincenzini, Tomasini, Arrighi, Angeli, Peretti e Eti. Eti. E ti e, e ti, e ti, cosa è sta casata? E ti? mai mai la tesa. Femi un passono, piazza 99. noi! ru. ru. <sessizia> e a qua, pinzati tutti a un amico capirosso. Un <sessizia> <sessizia> mica umani, dimoni. 101, have souls? I go to church, I'm a Christian. Uno, Robert. Ma compia, figuriamoci mia Piazza 142. Planète. Oh yeah! E quando mi vado tutto giro, ma penso che Dupont, Dubois, Planète, non si trova ni in Bastille. Bon, e a du dubito non sa sti chiffre che Eti e Planète? Vi li metto il ligamo a presto.